Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo e ultimo video della prima stagione di Minecraft Ita Allora, è passato un po' di tempo e non avete più visto Minecraft, cioè non avete più visto un po' di video perché sono stato un po' impegnato. Ho dovuto sistemare un po' di robe, però ho una buona notizia. Qua, questo qui è il preventivo del computer nuovo che mi arriverà a breve quindi tra un po' inizierò a portare roba diciamo seria e quindi programmi nuovi e partite nuove poi Fortnite non avete più visto niente perché sto cercando di salire di livello anche se con molte difficoltà e poi ho cominciato um, ok ho cominciato a vedere un attimo com'era the forest allora non ve l'ho portato perché su questo computer non funziona benissimo però è una cosa fantastica ve lo porterò quando avrò il computer nuovo ve lo porterò sicuramente e niente io, io vi lascio il video e godetevi questo ultimo video di minecraft ita Qui abbiamo cominciato la nostra avventura. Qua abbiamo ancora il nostro baule originale con le torce. Si è aperto il mondo e qua c'era un'immensa foresta che abbiamo disboscato. Sono in creativa e così potete vedere meglio, cioè possiamo vedere meglio il tour del mondo. Questa è stata la farm di cibo che mi, che mi ha accompagnato durante le mie avventure venivo qua a pre prelevare le cosce questa è stata la primissima casa che ho costruito disboscando il bosco se non vi ricordate ho preso il modello di stepney che aveva fatto e avevo fatto questa casetta qua. tiro via un po' di roba ancora 5, 4, 3, 2, 1 Qui avevamo i razzi pirotecnici, la primissima lacrima di gas che abbiamo trovato l'ho messa qua dentro e qua abbiamo un'elitra, dei ischi musicali e un po' di cose. Questa è stata la primissima casa che ho fatto, se vi ricordate con il giù per il tubo, cioè che era la discesa rapida, che ci permetteva di scendere rapidamente. Poi abbiamo espanso la piattaforma e abbiamo costruito la casa per la pecora Jeb, che non è purtroppo mai, non già fatta, non è mai esistita, e la nostra prima casa per vivere su questa piattaforma. Poi abbiamo costruito la farm eh, di cibo e la farm di canne da zucchero e di cactus usando i server block. E quindi da lì ci siamo. da lì abbiamo iniziato a farci i libri, le carte e tutte le robe, le mappe questa è la farm di cobblestone TNT che avevo costruito io per creare tutta la pietra che mi serviva quella è il campetto da calcio se vi ricordate, mi ricordo se in un episodio abbiamo assistito a una partita tra scheletri e zombie questa è la farm di galline pollicotti Mai funzionata perché non so quale bug c'era, ma non funzionava mai. Qua sotto c'è stata la primissima, la nostra primissima miniera: cioè la prima volta che siamo andati in sottoterra a esplorare. Era qua la miniera che andando giù di qua. Se vi ricordate, c'è ancora del ferro. Veramente mi ricordo che qua invece ero stato ucciso tre volte dallo scheletro. Mi ricordo qui avevano trovato mm, il mob spawner di zombie e eh, veramente era stato complesso riuscire a dominarlo perché quando vi avvicinato al mob spawner si attivano tutti e quindi è un casino pazzesco dopo. E qua vabbè avevo fatto le chest per smistare la roba che poi non sono più passato quindi non sono più nati mob e quindi non ha più prodotto comunque eh, tanti bei ricordi questa è stata la primissima miniera che abbiamo visitato dall'inizio della serie è stata una cosa fantastica quella là è la casa degli iscritti che comunque abbiamo avuto il problema non siamo andati avanti questa è stata la, la prima serra che abbiamo costruito, volevo costruirne altri, però poi alla fine il progetto è andato a fallimentare perché non avevo spazio e non avevo materiali. Con le bandiere dell'Impero Giapponese che eh, ti dicono stai entrando in una zona protetta, infatti ci sono i villager farmer che ci aiutano a tenere in piedi questa fabbrica di di frutta e verdura perché sopra ci sono le zucche eh, comunque è una bella serra che avevo costruito poi lì avevamo visto che là c'era la farm di legna qua, questa farm di legna lì è la zona stock della legna mentre qui avevamo la farm di rotaie che ci ho messo veramente tanto a farla questa invece è la famosa farm di zucca di zucche semifunzionante di torte di zucca in senso. in che ti dava tutti i materiali per, le... per fare la torta di zucca. funzionava anche questo più o meno bene, insomma, poi qua sotto invece avevamo mm, la farm di concrete, cioè di con i coloranti praticamente. ecco qua, la farm di di terracotta colorata fatta con sabbia e ghiaia, mi pare, sì. Questo invece era l'ingresso, il nostro slime gigante, fatto con i blocchi di slime, dove sotto c'è la farm di slime, ovviamente, e questo è stato il nostro grammofono che ci ha accompagnato per tutto il periodo natalizio, con la musichetta natalizia che c'è incisa su questo disco, riprodotta all'interno con i note block questo è la statua, il monumento al creeper che avevo fatto in quanto è l'unico mob che mi piace in assoluto, escluso Ender Dragon, perché è l'unico mob di piccola entità che ci teneva testa comunque quello invece per chi se lo ricorda è stato eh, sempre nel periodo natalizio l'albero di natale e che coi carrelli pure erano andati intrappolati un cane, un ragno e la gallina purtroppo il, ragno, il cane e il ragno non ce l'hanno fatta ed è rimasto la gallina questa era la nostra il nostro magazzino e le nostre, la nostra casa questa qua poi per chi si ricorda avevo costruito ehm, il buon anno 2018 il buon anno 2018 per inizio anno con qua dietro tutto il sistema di hopper e il timing che faceva andare i fuochi d'artificio è stato uno spettacolo molto bello ci è voluto tanto lavoro e parecchio impegno l'hardwan la farm di neve farm di ghiaccio e poi qua dentro abbiamo il creeper che ho catturato là il nostro creeper qua purtroppo l'enderman che c'era dentro è eh, eh, sparito e quindi basta, eh, è andato via ci ha abbandonati anche lui traditore! Questo era lo, diciamo, gli zoo che avevo fatto là sopra c'è quello degli orsi polari questo è il green screen che avevo creato il green screen che avevo creato per fare i, proprio, appunto, i green screen per copertine, per una copertina poi ho fatto una copertina o due mmm, che avevo fatto comunque la copertina aspetta, aspetta. poi ovviamente come tutto si rispetta serve un monumento una roba antica e qua mi avevano chiesto di fare un tempio Maya con i giardini questo era il tempio Maya che avevo fatto hanno detto fai un tempio Maya con i giardini i fiori così io l'avevo costruito, ci ho messo, non è ancora finito perché ci vuole veramente un sacco. Comunque, cioè, vedete, mancano ancora un paio di ciuffi d'erba qua. Vabbè, e ovviamente questo devo ancora finire di pulirlo, ma lo pulirò andrò avanti un po' per conto mio. Se volete vedere come va a finire, lasciatemi dei commenti sotto se volete vedere come va a finire le costruzioni tutto. Comunque, questa è stata la piramide che ci ha accompagnato con la, scusate, aspetta, la piramide quella più piccola con il collegamento al prototipo, alla piramide prototipo con tutti i lupi che ci tengono lontano i, gli scheletri. E qua tutti, riunione condominata tra lupi e pappagalli, va bene. E qua c'è il famoso uovo di Ender Dragon che abbiamo preso duramente, proprio è stata una lotta veramente dura ho cioè, voluto un po', me la ricordo ancora quella battaglia è stata veramente fantastica sotto c'è il portale del Nether che ho costruito il primo portale perché poi ne ho fatto un altro, se non sbaglio sì, ne ho fatto un altro per collegare il portale il, um, Land col Nether qui abbiamo il nostro sushi che è la farma di pesca a forma di sushi protetta dai cactus il nostro faro che ci indicava quando tornavamo dalle missioni dal mare che lì c'era casa nostra e questo è stato l'unico mob spawner che ho costruito veramente efficiente preso da, come modello da Surry Surry power comunque vi lascerò tutti i link dei maids nei commenti perché sono veramente mitici questo qua è stato il mob spawner mob grinder che ci ha accompagnato e ci ha permesso di prenderci parecchi materiali questo è il timing che ormai non funziona più e comunque è stato difficilissimo costruirlo ovviamente sopra le nuvole poi, eccoci qua, questa mai finito il progetto. Mi, mi sembra di essere step che non finisce mai i progetti, vabbè, questa è stata la prigione eh, che mi avevano chiesto no? nei commenti di fare una prigione per villager, questo era un villager che era fuggito, qui avevamo messo tutte le celle e di qua, qua sotto avevamo messo tutti i, i carcerati, cioè i mob sotto con il la... piccolo problema che a un certo punto sono entrato e sono spariti letteralmente tutti come vedete ancora qua non c'è nessuno adesso vede il mare qua c'è un c'è un creeper ragazzi c'è un creeper Se ha deciso di incarcerarsi da solo tu resterai lì nella storia e questa è stata la prigione che mi ha accompagnato durante le mie avventure Allora quando dovevo studiare un mob andavo lì e lo rinchiudevo nella sua prigione e gli avevo messo a target con tutti i nomi qua c'è un blocco di ghiaccio che non capisco come c'è finito sempre colpa degli enderman probabilmente poi Cosa è successo? Entriamo nel nether Sì, vabbè, mi dà. ogni volta che... Questo è il portale del nether E questa è la ferrovia Che ci porta... Ah sì, questa è la ferrovia che ci porta alla riproduzione del primo portale del nether che avevamo creato prima di perdere tutto perché come sapete a un certo punto aperto sarà resettato il mondo era sparito tutto quindi ci porta qua sotto e qua passando per il tunnel me lo ricordo ancora è come se fosse ieri è proprio è stata una bellissima proprio passando giù di qua Qua c'era stata anche una lotta contro un ghast che si era incastrato qui Qui avevo eh, ricostruito, non attivato, ricostruito con dei blocchi di ossidiana e uno di lana nera per evitare eventuali disturbi L'origine proprio, il punto originale dove sono spawnato la prima porta, la prima parte nel nether Questo qua era il primo portale del nether dove sono spawnato poi avevo costruito questa stanzetta per ottimizzare lo spazio delle ceste poi questa strada qua che adesso noi aspettate proviamo a prendere così là c'era la fortezza del nether con lo spawn di blaze che avevo costruito se tagliando giù di qua avevo costruito la saliamo e partiamo questa ferrovia è quella che ci collega dal portale del nether originale al portale del nether dell'end cioè Eccoci qua, questo è il portale del nether che ci collega al portale dell'end. Infatti... No! Siamo buggatissimi, ok. questi erano i beacon che eh, comunque mh. ok quelli erano i beacon che hanno eccoci qua i beacon che ci hanno accompagnato per identificare dall'esterno il portale dell'end è stato veramente difficile queste me ricordo qua ci sono ancora tutti i segni tutti i pillar che avevo fatto per andare a distruggere Tutte le, le torri Dell'end E uccidere il drago dell'end Per vincere e avere l'uovo Quindi mi ricordo ancora che Mentre salivo è sparita l'acqua E quindi siamo finiti di sotto Questo è il punto per il void Cioè per tornare a casa Mentre là, quello là, c'è il void avevo fatto l'altarino con per evitare finire sotto Lì, qua dentro si va nel void che non ci andremo e qua non ho ancora fatto niente cioè siamo andati a prendere l'elitra qua dentro però non ha mai ufficialmente identificato il punto quindi potremmo nascere in un punto e non trovarci più poi cos'è successo eh, dobbiamo raggiungere Eccolo là. Poi giù di là qua dovevo ancora finire, ma avevo una mezza idea di costruire una specie di tutte navicelle spaziali. Questa è la farm di Enderman, ultra efficace come vedete. Cioè, guardate che roba per tutti. Eh! Ah! è finito raga spero che sia lì dentro e sia un bug ok qui eh, avevo fatto questa zona così io potevo scendere tranquillamente dalla cesta qui avevo l'ender pearl e avevo il sistema che arrivo qua sopra si sì, comunque l'ender might è là sopra perché continuano a cadere quindi io non lo vedo perché è buggato, ma c'è. Questo è il sistema dove mi stava le enderpearl giù, vai via da qua. Ok, il sistema che mi prelevava le enderpearl da qui e me le portava nelle ceste perché produce veramente tanto. Mentre questa è l'altra ferrovia che portava dall'esterno al portale del passando per i boschi e, aspettate già che ci sono mm, no è troppo distante vabbè eh, là avevo costruito la faccia del mio mino con i blocchi di lana quindi quindi questo qua è il nostro mondo che abbiamo costruito con tantissime avventure tantissimi combattimenti e tantissima fatica abbiamo costruito questo nostro questo nostro mondo che noi adesso guardiamo dall'alto perché probabilmente lo abbandoneremo ma lo terrò caricato e. In ero caricato come ricordo perché è stato il primissimo mondo che abbiamo costruito abbiamo avuto anche molte sfortune tipo quello del reset che abbiamo dovuto ricostruire tutto quindi pioggia di galline quindi questo è il nostro mondo io diciamo che per questo, questa serie di minecraft è tutto se, ne volete che ne, se volete che ne faccia altre scrivetemi dei commenti sotto io comunque ho aperto già altri mondi se volete vedere anche quei mondi lì eh, scrivetemi i commenti sotto con scritto voglio vedere il secondo mondo che è aperto oppure il terzo mondo che è aperto io vi lascio con uh, quest'ultimo episodio vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like sostenere il canale, sostenere le serie che sto portando se avete idee farmi portare nuove serie porta, eh, scrivete pure, io intanto mi segno su un blocco tutti i video che devo fare e poi appena a tempo inizio a farli alcuni video come avete visto non sono dalle richieste non sono stati fatti ma li faremo più avanti Comunque io se riesco farò tutti, cioè farò se riesco, appena ho tempo farò comunque tutti i video che mi avete chiesto, li porterò fuori. Ci vorrà un po' di tempo per l'organizzazione, trovarci con gli amici, il materiale e tutto. Quindi comunque li faremo. Quindi lasciate dei like, se questo video vi è piaciuto lasciate dei like anche a quegli altri video, iscrivetevi, condividete tutti i vostri amici e per questo questa serie è tutto vi lascio un saluto elettrizzante e bella ciao